Sì, eh, insomma intervengo sul parere contrario del Dipartimento risorse economiche, e, e, la ragione del quale è che a, a detta del mh, Dipartimento il consigliere dovrà indicare le coperture finanziarie necessarie per compensare questa esenzione prevista. Ecco, io dico cos'è questa esenzione prevista, premesso che in un emendamento di commissione poi chiediamo alla ragioneria generale di... Eh, verificare gli equilibri di bilancio. Un consigliere non può sapere quali siano le coperture finanziarie derivanti da eh, um, una fattispecie che non è stata neanche introdotta. Parliamo di esentare eh, dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico per quelle opere che effettuano eh, determinate eh, soggetti per cui è stato manifestato il pubblico interesse per eventi per cui è stato manifestato il pubblico interesse. Faccio un esempio, se no non si capisce. Allora, eh, c'è il Giro d'Italia, deve passare su San Pietrini e il Giro d'Italia eh, non vuole passare su San Pietrini. Regala a Roma Capitale eh, l'asfaltatura di determinate vie. Ecco, oggi, se non passa questo emendamento. Eh, gli organizzatori devono pagare anche l'occupazione solo pubblico per riasfaltare e poi regalare a Roma Capitale un'asfaltatura di una via eh, con questo emendamento invece semplicemente diciamo che ciò che è destinato a diventare di proprietà di Roma Capitale, strutture, opere eh, eh, le occupazioni dei, dai cantieri derivanti da, da questa cosa devono essere esenti ci sembra una una cosa che doveva essere già introdotta e l'abbiamo introdotta anche sulla, sulla scorta del, eh, dell'assessorato agli eventi che ci ha segnalato questa credicità. Grazie.